video, oggi mi vedete queste vesti da elfo magico perché quello che farò oggi sarà trasformarmi in Arwen per chi non conoscesse Arwen cosa ci fate nel mio canale? Non capisco a parte gli scherzi uh, io sono una grande fan del signore Anelli, se non l'avete ancora capito quei vecchi video uh, e uh, ho ritrovato il mio vecchio cosplay di Arwen e io sono tipo strafelice perché questo bellissima e mi ricordo che l'avevo pagato così tanto ma così tanto e adesso sono felice io con questo vestito mi ci sposo mi ci sposo in questo vestito prima di tutto mi, mi dispiace mi vedete ho uh, la ho tante lentigini <ride> sì se non avete ancora capito ho tante lentigini che cerco di coprire ma invano come sono pallida le lentigini non posso mettere in fondo scuro <ride> e vabbè quindi uh, se volete schippare la mia faccia dare direttamente alla fine uh, va bene uh, non mi offendo <ride> Quindi oggi faremo il make-up di Arwen e poi mi trasformerò totalmente in lei perché come vedete io non ho i capelli elfici, io adesso ho i capelli di un Hobbit al massimo, ma non i capelli elfici. Uh, ce li avevo, ma li ho tagliati. Allora, uh, prima di tutto, uh, se conoscete uh, il Signore delle Anelli, sapete che Arwen è interpretata da quella gnocca di Liv Tyler, che purtroppo io, vabbè, uh, e il suo make-up è molto, ma molto semplice. Uh, quindi... Uh, quello che faremo sarà un make up molto semplice perché se era un make up più difficile non mi sarei neanche messa a farlo <ride> Ok basta smettiamola e iniziamo con il make up Bene perfetto io non vedo niente nel senso che non ho le lenti Io di solito porto gli occhiali quindi se farò un disastro <ride> Mi dispiace Allora primissima primissima cosa essendo che io ho tante lentigini io devo coprire la mia faccia Ovvero metterci uh, il fondotinta il fondotinta che io uso è quello della MAC eh, che si chiama Studio Fix Fluid che ha anche la protezione solare 15 che io amo finalmente ho trovato un fondotinta abbastanza pallido per il mio viso <ride> sì e prima di tutto facciamo un, mettiamo un po' di fondotinta io ho già messo la mia crema ho già messo la mia crema eh, ho messo un po' di primer quindi quello che io adesso farò sarà solo mettere il fondotinta di solito l'unica cosa che a me non piace di questo fondotinta è che tipo non ha il ma devo tipo ficarlo sulla mano tipo se mi casca troppo fondotinta <ride> ho sprecato tutti i soldi quindi quello che io faccio è mettere il fondotinta un po' dappertutto Siamo al primer occhi, che uso quello della Hard Candy, che... cioè nel senso non è granché. Poi uh, il um, correttore che uso è quello della Maybelline, che si chiama Instant Age, che io adoro, tipo lo uso da anni, uh, non l'ho mai cambiato, perché ho cambiato tipo i correttori, ma questo rimane sempre il mio preferito. Un po' di cipria solo per fissare un attimino la fondotinta e <ride> l'ironia della sorte userò la elf <ride> che simpatica che sono, io vi capisco se tipo voi non, siete, non arriverete alla fine di questo video, perché questo non è un make-up tutorial, questa è la domina che fa la deficiente. Quindi, io quello che uso è quello della Elf, che mi piace tanto, in realtà, nonostante l'ironia della sorte che io uso in un, in un coso che si chiama Elf. Uh, però mi piace tanto un'altra uh, un cipria che ho provato e che mi piace tantissimo è quella della NYX quella bianca che è molto bella e noi faremo sarà le sopracciglia perché comunque uh, Liv Tyler ha delle sopracciglione bellissime che io non ho però l'unica cosa che io faccio è riempire un attimino gli spazi adesso mi prendo lo specchio in mano, perché non vedo? Adesso quello che farò, userò questa palette, la Tartelette, che è tipo la palette più bella che esista al mondo. E Quello che io userò sarà Flower Child, che è tipo veramente un rosino, ma proprio giusto per metterlo... Oh, guarda lo specchio qua. Il make-up, cioè, non, non si dovrebbe neanche vedere, cioè... Una cosa naturalissima proprio C'è cioè neanche un proprio un, un naturale Un vedo non vedo Quello che farò, prenderò anche un attimino un altro di Sweetheart anche Questo è un piccolo rosato Che lo farò tipo giusto qua un pochino Giusto per non sembrare morta Perché l'Ive Tyler è gnocca io, io un po' così Ma come vedete Veramente c'è cioè, l'occhio, rimane veramente Come, come se la mia gatta sta usando di nuovo la lettiera ogni volta che io filmo, lei ama usare la lettiera quello che farò invece sarà prendere Funny Girl che è, scusate, la mia paletta è tipo molto sporca eh, questa qua, che lo metteremo nel inner corner, corner. <ride> vedete che professional che sono sono i ghiperni un pochino, ma proprio il po' quindi, so che starete dicendo vabbè, quindi insomma, faccio prima a non truccarmi eh, anche, non sto dicendo che non potete potete anche trovare, io invece se vado in giro senza un minimo uh, c'è almeno un po' di mascara, cioè che so, so, so, male trova sopra ce ne sono il male ma quello che pensavo di fare è di mettere un po' di burro cacao e questo qua è un barattolo di miele un po' di burro cacao e poi stenderci sopra un po' di rosso le orecchiette che non cioè, metterò per far vedere ma tipo sono del colore sbagliato perché quando le ho ordinate eh, non mi hanno chiesto il colore cioè che ne sapevo io che mi sarebbero arrivate guardate il mio tono di pelle questi orecchiette quindi le metterò giusto per the fun vedete sono abbastanza scurette però vabbè io guarda me ne frega un po' perché è molto più felice e quindi questo è tutto ragazzi spero che oh sembro proprio una precipessa lo so spero che questo tutorial vi sia piaciuto eh, e anche voi avete dei cosplay che avete fatto? Sì, fate cosplay nella vostra vita. Io ne ho fatti pochi. Purtroppo non ho fatto tutti i cosplay nella mia vita. Eh, però questo è uno dei quali ci tengo tantissimo: e questo vestito me lo porterò in Canada. Assolutamente. Grazie, me lo porterò in Canada. Assolutamente. Ci vediamo la prossima volta.